Buongiorno, bentornato su Radio Roma Capitale. Sì, grazie, buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Presidente, prima di entrare dentro le sue, il lavoro suo amministrativo, che è soprattutto rivolto alla mobilità e quindi parleremo di questa novità Annunciata del ticket per entrare nel centro storico. La voglio brevemente coinvolgerla nel dibattito sulla sicurezza nella nostra città che stamattina ha visto decine di nostri ascoltatori eh, confrontarsi, no? Anche i dati di Milano. Roma è, diciamo, ci sono meno reati che Milano, ieri il sole 24 ore eh, certificava e tra i nostri ascoltatori si è aperto un dibattito sulla sicurezza percepita e la sicurezza vera. Lei come, come ferma il pendolo tra la sicurezza vera e l'insicurezza percepita? Secondo lei, Roma, a che punto siamo? Sapendo che il comune, ah, io l'ho detto prima... Ha pochissime competenze sulla sicurezza, può intervenire indirettamente, magari illuminando una strada in più invece che in meno, mettendo i vigili urbani. Insomma la sicurezza non è una competenza che fa capo al sindaco eh? e quindi il comune su questo non ha un ruolo fondamentale pronto? Sì, sì, sì. Sì, sì. Dicevo come ricordava anche lei, è chiaro che il tema della sicurezza non, non è un tema solamente di competenza di, di, di un comune, di un ente locale, però sicuramente lente locale può fare molto. Mi sento di dire che comunque ancora c'è tanto lavoro da fare dal punto di vista della sicurezza soprattutto se la intendiamo a 360 gradi quindi anche sicurezza stradale eh, e così via. Quindi eh, bene i dati però sicuramente dobbiamo non essere da stimolo per aumentare il nostro il nostro impegno perché lo dico anche da cittadino molto spesso la città di Roma sicuramente non è percepita come una città sicura però noi ci stiamo impegnando anche con la polizia locale devo dire che Abbiamo trovato una comunanza di vedute su tanti temi e ovviamente piano piano cercheremo di, di, affrontarli, di affrontarli tutti per quanto appunto riguarda la nostra competenza. Poi è importante, ma so che chi è più in alto di me già lo sta facendo il coordinamento con, con, con, con gli altri organi superiori dello Stato, eh, Prefettura, Questura e così via per quanto riguarda i grandi eventi eh, e via dicendo quindi eh, è un tema sicuramente importante soprattutto in, in questi mesi, in questi anni quello ehm, della sicurezza del quale è necessario ehm, sicuramente il coordinamento di tutti come in realtà sta già, sta già avvenendo Venendo al suo lavoro in commissione due domande, la prima è questo ticket per entrare nel centro storico, ticket giornaliero che sostituirà la ZTL diciamo, è anche il pagamento annuale per chi ha necessità, rientra in determinate e... categorie, no, in realtà... eh, oppure è un'aggiunta? Cioè, se Paolo deve andare domani in, realtà... in Campidoglio dice, gli facciamo, paga un tot ed entra con la macchina? In realtà il sistema degli accessi, poi a prescindere se sia ticket, piuttosto che buoni, piuttosto che cose di questo tipo, è, è complementare alla, alla ZDL, anche perché sono completamente diversi i presupposti, i presupposti giuridici. La ZDL è una zona traffico di dove in teoria nessuno può entrare, salvo alcune eccezioni, mentre una zona con un accesso a pagamento in realtà è il contrario, dove una zona in cui chiunque può entrare previo un pagamento in base magari al mezzo se è più o meno inquinante, in base anche, stiamo studiando delle ipotesi uh, per cui se ad esempio la, il mezzo viaggia con più di due tre occupanti non paga, mentre paga solamente se, se, è, se, è, se, è, se è occupato solamente da una, da una persona. Uh, quindi è un sistema complementare a quello della ZATL che a volte, lo voglio ribadire, perché quando si parla di questi temi è importante ricordarlo, l'intento non è eh, incassare, ma l'intento è stimolare il cittadino a, a utilizzare il mezzo pubblico oppure a condividere semplicemente la loro automobile, perché eh, noi partiremo sicuramente da un principio che era interessante, che era contenuto nel PGT1, che abbiamo già nel traffico urbano votato dalla recente consultiva, che era quello di dare un certo numero di accessi comunque gratuiti ad ognuno e poi cominciare a pagare dalla, dal cinquantesimo piuttosto che dal centesimo uh, accesso. Questo significa per esempio che banalmente se due colleghi si mettono d'accordo, due colleghi di lavoro, e un giorno prende la macchina una persona, un giorno prende la macchina l'altra, semplicemente nessuno pagherà. Però il sistema, la città di Roma ne avrà beneficiato perché circola una macchina, un mezzo privato in meno. E quindi anche il trasporto pubblico può andare più veloce, perché è vero che oggi abbiamo ancora tanti problemi con ATAC. Però anche è anche vero che il mezzo pubblico spesso è soffocato nel traffico. Io faccio il mio esempio personale, ieri tornavo dal Campidoglio, ero in via dei fori imperiali, stava aspettando la, la linea 85 il bus 85 le assicuro che in 10 minuti ne sono passati 3 quindi comunque la frequenza diciamo, era accettabile però poi tutti si sono incastrati in via la bigana per il traffico notevole che c'era quindi vediamo come qualsiasi azienda di trasporto pubblico più o meno virtuosa che sia non sto dicendo ovviamente lo ripeto che l'adac funzioni perfettamente ma qualsiasi azienda di trasporto pubblico se poi ha il limite di doversi scontrare sistematicamente con un numero elevato di automobili che poi molto spesso si parcheggiano anche male e così via è chiaro che la rete di trasporto pubblico non riuscirà mai ad essere eh, efficiente quindi questo è il principio che vogliamo eh, rimarcare. Quando pensa che entrerà in vigore questa diciamo questa nuova modalità di ingresso complementare nel centro storico? Mi ci ha perso la domanda quanto pensa? quando è che pensate di fare entrare di rendere operativo questo ticket diciamo complementare alla ZTL per l'ingresso nella seconda metà del prossimo anno uh, perché appunto nel frattempo stiamo la lavorando sul miglioramento della rete di trasporto pubblico uh, nel frattempo aprire la stazione a metro C San Giovanni quindi chiaramente è anche importante comunque dare delle alternative uh, ai, ai cittadini quindi uh, probabilmente se ci stiamo orientando per la seconda metà del 2018 quindi diciamo tendenzialmente tra 12 mesi ecco Senta, orientativamente tavolo tra il sindaco di Roma e il ministro Calenda ci sono tanti dossier dal punto di vista della mobilità cosa, cosa andrete a chiedere come amministrazione comunale in questo tavolo con il ministero dello Ma sviluppo? con gli organi di governo anche l'assessore la, Mireo già sta avviato un'interlocuzione molto, molto importante e penso anche molto proficua fino ad oggi è chiaro che su Roma penso che gli sforzi di tutti gli enti, governo, regione piuttosto che, che comune, a prescindere dall'appartenenza politica, debbano concentrare i propri sforzi per aumentare il livello di infrastrutture del trasporto pubblico della nostra città. Eh, scontiamo un ritardo... Cioè, chiederete o, soldi tu, anche, per metropolitane? Sì, sì, sicuramente l'obiettivo che, che stiamo portando avanti con il governo è quello di realizzare delle infrastrutture sul ferro, prolungamenti della metropolitana attuali, piuttosto che nuove linee tranviarie, sulle quali ovviamente gli altri enti devono poterci dare, poterci dare una mano, perché è inevitabile che un ente locale, seppur grande come Roma, non possa barcarsi da solo i costi di una nuova uh, infrastruttura. Quindi sicuramente Penso per quanto riguarda il canale dei trasporti, l'idea sarà quella, cioè di trovare insieme le fonti di finanziamento uh, più immediate per uh, sviluppare la rete di infrastrutture sul ferro, perché poi da questo ne deriva anche la competitività di una, di una città. Eh, chiaramente se Roma diventa una città con un sistema di trasporto pubblico efficiente anche sul ferro, sarà anche una città che dal punto di vista economico potrà avere uno sviluppo uh, maggiore, perché chiaramente in una città in cui il trasporto funzionano, le aziende ovviamente sono più propense ad aprire le loro sedi e così via. Eh, recente, recentemente leggevo il caso di Amazon, che se, nel dover spostare la propria sede eh, nel questo ovviamente negli Stati Uniti, chiaramente ha detto che la sposto solamente in una città che ha una rete di, di, di ciclabili uh, efficienti, quindi vediamo come Parlare di trasporti in realtà vuol dire anche parlare dello sviluppo economico. Quindi su questo penso che con il governo avremo sicuramente una unità di vedute. Grazie Enrico Stefano, consigliere Grazie del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Mobilità in Campidoglio.